E invece Gesù li chiama e gli dice, sentite, lasciate che, che i bambini siano qua e lasciate che vengano a me. Perché voglio dirvi una cosa, il regno di Dio è per chi assomiglia ai bambini. Se non diventi come un piccolo fanciullo, tu non entrerai nel regno di Dio. Prima di tutto per capire e comprendere il desiderio che c'è nel bambino di sapere. E la capacità che c'è in un bambino di imparare le piccole cose, diventano delle cose, delle cose straordinarie e invece noi a volte abbiamo tanto e siamo giù, siamo depressi, non vediamo nulla, tutto è nero. Il Signore ci dice che dobbiamo essere come piccoli fanciulli, perché come piccoli fanciulli possiamo vedere le cose grandi di Dio attorno a noi, ogni giorno, a ogni passo che facciamo, scoprire che Dio si rivela, perché Dio si rivela ai piccoli fanciulli. A volte noi vorremmo essere chissà cosa. Ha detto qualcuno, per essere grandi bisogna essere bambini, bisogna essere piccoli. Che bella questa semplicità. Questa umiltà come un bambino per il desiderio di sapere, di conoscere e di imparare e di crescere. Come un bambino per riconoscere le cose grandi di Dio, sapersene meravigliare e gioire, per avere quella fede vera e genuina che ci fa realizzare l'opera grande di Dio. Forse voi vorreste imparare la fede andando a studiare nei, eh, nelle scuole di teologia impariamo cos'è la fede da un bambino. La fede è credere. La fede è credere nelle promesse. I bambini, quando voi fate loro una promessa, ci credono. Ora, se noi vogliamo realizzare le promesse di Dio, dobbiamo crederci. Il Signore ha promesso la salvezza gratuitamente. Ci devi credere, come un bambino. Signore grazie per tutte le volte che tu hai provveduto ai miei bisogni sono venuto a te ti ho fatto delle richieste e tu me le hai date ma anche quando non ho bisogno di nulla o quando tu non me lo dai signore mi basta la tua presenza ci sono dei momenti della nostra vita fratelli e sorelle che quello che davvero ci necessita è sentire il calore, l'amore, l'affetto, l'abbraccio del Signore nella nostra vita e Dio questo non ce lo fa mai mancare.